Oggi vorrei darti delle, dei brevi consigli veramente veloci, flash, per utilizzare una, una glove box nel modo corretto. Io consiglio sempre quando si utilizza una glove box di eh, posizionare un doppio guanto, eh, quindi anche lì dove la glove box come è normale che sia fosse dotata di un manicotto con guanto annesso quindi un guanto vero e proprio io consiglio di posizionare lasciare all'interno dei guanti sterili e posizionarli su di essi questo permette quindi nel caso in cui si dovessero sporcare eh, ci possono essere dei tagli si possono strappare si possono sporcare un'altra cosa che consiglio è il cestino inserire un, un cestino un, una busta un qualcosa all'interno dove Posizionare lo sporco. Okay, un altro consiglio che do è il mantenere l'area di lavoro e comunque la glove box in generale eh, quanto più, mh, più sgombra possibile, quindi non riempirsi di materiale che non eh, è o necessario assolutamente alla lavorazione perché spesso vengono utilizzate anche qui un po' come dei depositi. Parliamo di box con pressioni positive o negative verificare preventivamente prima di iniziare la lavorazione che queste pressioni eh, siano in linea insomma che siano allineate con quello che è eh, il requisito che ci aspettavamo che, che volevamo eh, oppure fare attenzione alle guarnizioni questa è un'altra cosa fondamentale quindi vedere eh, facendo anche dei test di tenuta. In genere noi li possiamo fare con lo smoke test, quindi capire se fuoriesce qualcosa all'esterno. Una cosa esempio, un consiglio che vi do è quello di fare attenzione ai prodotti che utilizzate per la pulizia. Questo che sembra una banalità, ma non lo è, è il fatto di eh, usare dei prodotti molto aggressivi. Senza considerare magari la superficie che si sta andando a pulire e si possono opacizzare vetri nel caso in cui ci sono vetri, si vanno a deteriorare le plastiche nel momento in cui ci sono i plastiche, quindi... Fare attenzione, leggere bene attentamente quello che è il prodotto che si va ad utilizzare. E vi saluto, vi ringrazio. Spero che vi sia stato utile anche questi consigli. Vi siano stati utili, che possa aver avuto degli spunti, vi possa dare degli spunti interessanti per quelle che sono le lavorazioni. Andate ad approfondire che cosa sono gli isolatori, i glove box e, e quant'altro. Ciao!